niente da fare spingere le avversarie al di là del mare senza chiedersi dove a due minuti dal conto dalla nostra ragione partorisce the channel Silenzio che respira lento, non pensare, non pensare, ora puoi muoverti ma il nostro è un ricordo senza andare bene. Puoi muoverti, ma il nostro è un ricordo, senza andare nel vittor.